Sono Valentina Maria Donini e rappresento la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Lavoro in SNA dal 2015 e mi occupo di anticorruzione. In particolare sono docente della materia Prevenzione e Contrasto alla Corruzione in diversi corsi, da quelli più generali a quelli più specialistici. E faccio anche ricerca su questi temi portando la mia esperienza di comparatista. Dall'ottobre del 2021 rappresento la SNA, attività di Open Government Partnership. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha quindi partecipato al processo di co-creazione del quinto NAP, eh, assumendo la responsabilità dei due impegni eh, nell'ambito dell'azione 2, re, eh, prevenzione della corruzione e integrità. In particolare la SNA ha assunto eh, l'impegno di realizzare una comunità di pratica per i responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza e partecipa al, a un altro impegno per quanto riguarda eh, le reti a, la creazione di reti a supporto e tutela del whistleblower cercando di promuovere modelli innovativi di formazione sia per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni sia per quanto riguarda la promozione eh, di una maggiore consapevolezza su questo istituto tra i dipendenti pubblici che ancora oggi lo considerano con una certa diffidenza se non addirittura ostilità. Sono molto felice di eh, rappresentare la SNA nel forum multi-stakeholder per vari motivi, anche perché credo fortemente nell'importanza della formazione, eh, formazione che è imprescindibile in una reale e concreta strategia di prevenzione della corruzione e poi la formazione è fondamentale per creare e sviluppare quei famosi anticorpi della legalità che sono poi l'unico strumento, l'unica arma eh, realmente efficace contro corruzione e maladministration. Per questo motivo la SNA è molto felice di poter eh, fornire eh, la propria esperienza e la propria competenza su questi temi il futuro ci auguriamo di sviluppare sempre maggiori sinergie e collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni ma anche con la società civile allo scopo di, definire le, di partecipare alla definizione delle politiche del governo aperto e di poter dare tutti il nostro contributo. Io personalmente sono molto felice di poter essere qui oggi e poter dare anche io il mio contributo.